ci siamo raga ecco perfetto bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono cascas0608 e um, oggi parleremo di di nuovo, cioè giocheremo di nuovo a Geometry dash sub 0 partiamo di nuovo con la prestart che diciamo che un po' mi sono allenato e ha funzionato devo dire così così così così Guarda come potete vedere anche di sopra ho aggiunto la barra che mi fa vedere a che punto sono ecco forse se la posso fare Hello to me I was wondering if after all these years like to me Perché non mi fa saltare Aspettate ragazzi di ora levo il caricabatterie Go Dai! La vita è molto brutta. È impossibile. Ok, ora gioco con tutti e due, eh, mi dispiace se non mi vedrete, però... vediamo come va I hate my life ecco funziona non ci credo ha funzionato forse no non mi ha saltato perché? ho cliccato due volte ecco qua la sbaglio sembra C'ero qua, sì, ma no, raga. Mi suicido ora. Gara che chi suicida... No, dai, basta. pazzesco. Che possiamo fare? Sto odiando la mia vita a morte. vai so che non sembra molto però almeno siamo arrivati al 17% sono contentissimo veramente veramente basta finito Bra. comunque ragazzi il video finisce qui come penso che abbiate capito ehm, mi raccomando seguitemi su youtube mettete like ehm, seguitemi anche su twitch vi volevo solo avvisare che eh, è questione di poco tempo, sto per aprire la mia pagina Facebook Tra un po' forse aprirò anche quella Instagram E ehm, aprirò anche il mio sito web per darvi notizie su tutti i miei video Ciao raga!